eccoci si sì, si sì, si sì, sì. buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti ciao oggi facciamo insieme il profiterol vi svelo un segreto userò una ricetta che ho trovato nei miei quaderni di ricette ma l'avrò fatta forse qualche anno fa e quindi ho deciso di riprovarla. Speriamo che non ho sbagliato a scrivere la ricetta, però penso che sia giusta perché vicino a questa ricetta c'era un cuoricino. Di solito quando c'è il cuoricino vicino alla ricetta vuol dire che è giusta. Allora, i bignè naturalmente io li ho già fatti perché li abbiamo già fatti insieme, un'altra volta in diretta e quindi io li ho già preparati e sono pronti. Si vedono? Li ho già fatti. Sono bellissimi, gonfissimi e leggerissimi sono qui. Buon pomeriggio a tutti, ciao Flamena, ciao Ana Laura, ciao Rosa, ciao Francesco Paolo, ciao a tutti, allora, noi iniziamo. Ciao, Anna. Eh? Anna, ciao Anna, iniziamo da, dalla crema di copertura così nel frattempo poi si raffredda. E noi nel frattempo facciamo i bignè e spieghiamo tutto allora la crema di copertura sarà fatta con acqua il link non lo trovate perché non l'ho ancora messa sul sito la ricetta la metterò dopo panna e zucchero aspettiamo che si scioglie e che arrivo un po che inizia un po a bollire voglio prendere tutta la panna perché non voglio che si sbilanci la ricetta aspettiamo che bolla bolla si dice si dice <ride> oggi che cosa bolla che bolle no va bene aspettiamo bolle. un po' bollisca Vabbè. io che bollisca. bollo tu bolli e gli bolle bollisca aspettiamo, allora, che bollisca. aspettiamo un po' non appena inizia a bollire e ci siamo tolti Pensiero. il problema aggiungerò il cioccolato fondente quindi i, i profiterol che cosa sono? Sono una montagna di pignè ripieni di crema chantilly. Che cos'è la crema chantilly? È semplicemente panna e vaniglia. Noi pensiamo che la crema chantilly sia panna e crema. No, quella è la crema diplomatica oppure detta chantilly all'italiana. Chantilly si dovrebbe dire, no chantilly, chantilly all'italiana. Alla francese. Alla francese messi alla francese bene allora quindi abbiamo detto bignè. adesso li dobbiamo farcire con panna e vaniglia ma potete decidere di farcirli con crema pasticcera crema e panna quindi la chantilly italiana, opera o diplomatica ehm, gelato crema al cioccolato come preferite voi io li farcirò nella maniera classica e quindi panna e vaniglia ora aspettiamo e si riscaldi l'acqua e la panna appena inizia a bollire. Nel frattempo, io pratico i forellini alla, ai pignè. Così non perdiamo tempo. Ditemi buon pomeriggio. Ciao Antonella, si sente che sta per bollire. Io lo sento, ciao Rosangela, ho fatto i bignè un po' più grandi perché fossero ben visibili da voi. Sì, sì, sì. Questi sono fatti in casa, questi bignè. No. Ma che domanda hai fatti in casa? Sono fatti da me. Oh, ho sporcato il tavoliere, il tagliere, mannaggia. Allora, mi riprendi qui che riprendiamo che si sta, sta iniziando a sciogliere. La... sta iniziando a bollire la panna con l'acqua, vedete? adesso che inizia a bollire mescolo un po' per far sciogliere lo zucchero e aggiungo il cioccolato cioccolato fondente il mio è all'80% voi scegliete in base ai vostri gusti ora aspettiamo che si sciolga un po' aspettiamo un attimo appena si scioglie mescoliamo un po' Riprendi qui, che io devo pulire qui, che non posso vedere questa cosa qui che è successo, adesso, adesso arrivo a mescolare, arrivo subito, ok, il cioccolato è sciolto, aspettiamo che torni, allora fate così, una volta aggiunto il cioccolato, aspettate che ritorni il bollore non appena ritorno il bollore lo togliamo dal fuoco aspettiamo un po' vieni riprendi riprendi nella no, pentola ciao Tina le dosi, sì, le dosi. Le troverete nel link appena finisce la diretta scriverò la ricetta e la pubblicherò comunque sono 100 grammi di acqua tanto non è che lo, sto, lo dovete fare adesso in diretta che io le dico le dosi non serve a niente comunque sono 100 g di acqua, 75 di zucchero, 225 di cioccolato, 50 g di panna. Ok? Mescoliamo per farlo sciogliere, aspettiamo che torni il bollore e lo trasferisco in una ciotola. Adesso, ciao Rosa, ciao Mariella! Aspettiamo qualche secondo, sta per, sta per iniziare a bollire di nuovo e lo togliamo. Ditemi, raccontatemi qualcosa nel frattempo che bolle questa cosa qui, così non siamo in silenzio. Ciao Gabriella, ciao Agatha. Ecco, vedete? Inizia a bollire. Vediamo, si vede? Sì, sì, ecco ancora, ecco, si vede. Ecco. Vedi, vedi? Adesso inizia a bollire, io lo tolgo e lo trasferisco qui, mescolo un po', aspetto un po' a trasferirlo nella ciotola perché non vorrei che la ciotola si rompesse, aspettiamo un attimo, io vorrei togliere questo coso qui per avere più spazio, mescoliamo per farla raffreddare un po', ciao Luigi e Silvana sì, sì, oggi faccio una cosa buona. Sto azzardando perché faccio una copertura che non faccio da anni, però ho detto, l'ho ritrovata sui miei quaderni e c'era il cuoricino, vuol dire che è buona. È buona. È stata. È stata provata. Cosa? Sì, di solito nelle mie ricette, se non sono sicura, metto un punto interrogativo, altrimenti se c'è il cuoricino vuol dire che era per riuscita quando l'ho fatta. Allora, aspettiamo un po', io nel frattempo, tu riprendi un attimo qui, io voglio togliere questo qui perché mi dà calore, Raffaele, mi dà calore, mi dà fastidio, Sì. capito, tu riprendi qui, grazie Giorgia, tolgo la piastra un attimo, siccome scotta, mi dà fastidio, ho paura di, oh, mossi, no, sì. stiamo bene, togliamo il pacchetto con le no. Ci siamo, ok. Ciao, Veronica. Ciao, Giorgia. Ciao, si può usare il cioccolato? delle Sì, si si, si. si, si può usare il cioccolato delle uova. si si può usare. Saluta Veronica, una bambina. Ciao, Veronica. Ciao anche, Noemi. E ciao, Spilacci. Ciao a tutti. Allora, visto che è passato un po' di tempo, penso che lo possiamo trasferire qui. E fu così che la ciotola si ruppe. Questa copertura rimane morbida, si sì, rimane morbida. Il latte intero, parzialmente, scremato. il latte intero. Il latte non c'era, quella era la panna, perché no. mi chiedi del latte? Non ho fatto una domanda. No, no, quella era panna. La panna? Sì, sì, i l'ho ho fatti io. La A panna fresca ricer... allora. o vegetale? No, lo spiego, Aspetta un attimo. Allora, fammi mettere questa qui. Ho paura che si rompa la ciotola. No. no. ora vi spiego tutto la panna vegetale nella pasticceria seria non esiste ecco ora mi faccio amica pure quelli della panna vegetale dopo essermi fatta amica tutte le altre persone mi faccio amica anche loro e stiamo a posto la panna vegetale non esiste in pasticceria. nella pasticceria seria non esiste esiste solo la panna quella vera e quindi la panna fresca quindi io qui ho usato l'acqua la panna Fresca. Quella la panna la crema di latte la panna donna donna. Sì, lo zucchero e oh. cioccolato fluid. Oh, il mio al, all'80%. Credo che era ok. Ora questa qui la lasciamo qui e la facciamo raffreddare un po'. Nel frattempo, ogni tanto io verrò a mescolarla. Questa una volta che si raffredda il cioccolato, naturalmente si risolidifica e quindi diventerà più densa. Ora Finiamo di fare i forellini e voi nel frattempo se avete delle domande fatemele. Questo l'ho fatto, questo oppure questo sì i pignali ho fatti io. Forse. Eh sì, c'è anche la video ricetta che facciamo. Sì, c'è anche la video ricetta, se volete vedere, la trovate su YouTube e su YouTube. Canale, allora, Cucina, canale Cucina come Grazielle. Grazie. Non l'ho voluta rifare perché non aveva senso rifare una cosa. Che abbiamo già fatto e così oggi facciamo una cosa un po più rilassante e meno incasinata ora mescoliamo qui vedete come comincia a diventare più densa vediamo, vediamo. Sì, sì, sì, sì, vediamo. È diventata già più densa cioè, ci si sta raffreddando e quindi il cioccolato comincia a rapprendersi e e diventa più densa ora io prendo un attimo la panna che ho già montato ok allora ci siamo ora non mi sposto più che cosa devo fare faremo il profiterol, quindi la, ora, panna in sì, la panna si trova nel sac à poche stacchiamo questo e mettiamolo qua così non rischiamo questa è la panna non vegetale la panna la panna quella classica, classica che ho montato con lo zucchero a velo e l'essenza di vaniglia questa è la crema chantilly chiamata chantilly voi ho detto prima potete utilizzare crema pasticcera gelato crema pasticcera cioccolato crema e panna potete fare come volete stai facendo un'operazione Ok, è andata. Ora, che cosa facciamo? facciamo i nostri vignet. Quindi, dopo aver bucato un forellino, dopo averle bucate, l'interno del forellino. Con la sacca vado a farcire i vignet. Quando capiamo che il vignet è farcito, quando la panna comincia a fuoriuscire così. Ok? Allora, prendo queste e le appoggio qui con le farcite. ho preso questo piatto vediamo se viene beh perché stai facendo questa cosa? Monello ho. ho aperto un po' troppo la bocchetta della panna aspettate che adesso arrivo fatela pulire Sì, l'ho aperta troppo come al solito ok, ora ci siamo mettiamo la panna mi raccomando abbondante Altrimenti i miei vuoti sono tristi. Dal mare di ieri alla montagna <ride> di cioccolato. Graziella, che tipo di vaniglia ho utilizzato? Ho utilizzato quella che si trova al supermercato. Non mi fate dire le marche per favore, che non posso, quindi non me lo fate dire. Quella che si trova al supermercato nel tubetto? Avete presente? Quella marca famosa. Quella ho utilizzato, va bene? Penso che abbiate capito tutti. È l'unica che si trova al, al supermercato, va bene? Ciao a tutti, sei in incognita, va bene, Shhh, non diciamo niente. C'è una persona in incognita, shh. Sherlock. No. Non diciamo niente, Shhh. Ciao, grazie alla... Sì, sì, ti ho risposto grazie a tutti per i complimenti, siete sempre troppo gentili, io nel frattempo che riempio il bignè, vi dico, mi raccomando, iscrivetevi su Youtube se non l'avete fatto, così non perdiamo tempo, e guardate i video da Youtube, anche stasera quando rimetteremo questa, non guardatela da Facebook, guardatela da Youtube, così ci aiutate a crescere. Ed iscrivetevi e iscrivetevi. Mamma mia le sto riempendo proprio a bomba. E pigne. Esplosivi. Come si vede? Che la palla fuoriesce. Abbiamo l'isola di schia. Ah, la seguo. Da da la seguo da più di un anno lei è. Ed è bravissima. Grazie mille. Sono contenta che mi seguite da tanto tempo. Ci sono le assidue che conosco anche per nome. Tutte e quattro. Buon per loro. Sì, brave. Brave, brave, brave. Ho quasi finito e vengo da voi. E passiamo il vignè nel cioccolato. Allora, molti di voi hanno problemi a montare la panna. Come si fa a montare la panna ben ferma? Allora, innanzitutto la panna deve essere fredda da frigorifero. Io poi prima di montare metto anche il contenitore e le fruste in congelatore, così che mm, siano ben fredde anche le fruste. Quindi dimmi uh, la ricetta dei bignè la trovate, sì, la nel, trovate sito. nel sito ma anche nel post prima sì. di questo e c'è anche la videoricetta sì, sì, sì, c'è tutto, tutto lì andate sul canale youtube sì, la troverete tutto. nel sito trovate 12 ingredienti si sì, ora puliamo bene il Scritto. piatto che ho fatto un caos e vediamo se questa, eccola qua, vedete? come si è addensata mescoliamo un po' in modo da farla raffreddare ancora di più Ah, vi dicevo per, per quanto riguarda la panna, di metterla nel frigorifero, ah, quindi deve essere fredda, e di mettere nel frigorifero anche la ciotola in cui andrete a montare la panna e le fruste. Io veramente faccio così, la metto proprio nel freezer la ciotola, soprattutto d'estate. E la panna la metto 10 minuti prima di montarla, sempre nel freezer. Okay. Vorrei provare a farne uno. Questa dovrebbe raffreddarsi. Tocchiamo? È ancora calda, È ancora collente. Questa Deve dovrebbe essere fredda per essere utilizzata e quindi per essere coprente al 100%. Noi e soprattutto per non andare ad alterare la panna che abbiamo nei bignè. Però un'altra cosa, non fate che mettete i bignè nel freezer prima di ricoprirli, altrimenti il cioccolato appena andrà sui bignè si rapprende subito, non rimane liscia la crema, non rimane lucida. Allora, proviamo a farne uno, vediamo che cosa succede. Mettiamo questo qui, non andare da nessuna parte. Si, la un pozzo di idee. Dovrebbe essere, ripeto, la copertura dovrebbe essere fredda. Noi l'abbiamo appena fatta, è ancora calda, quindi se non copre per bene il bignè è perché è fredda altrimenti stiamo qui ad aspettare che si raffredda e facciamo passare aspettiamo qualche altro ah, momento eh sì. eh, va bene al massimo ripeto un attimo la, la ricetta di... ripetiamo un attimo ciò che ho fatto dai così io nel frattempo mescolo un po allora ho fatto i bignè la ricetta dei bignè l'altro che c'è raffaele ti vedo perplesso che pratai. Da non mi dispiace che stanno le persone ad aspettarmi tutto per tutto. loro eh. Più allora, quindi, meno, allora facciamo così ho fatto i bignè la non ricetta del loro. bignè lo troviamo, la troviamo sul sito o nella pagina dopo aver fatto i bignè ho fatto la crema di copertura il cioccolato fondente di copertura come l'abbiamo fatto? abbiamo messo a riscaldare l'acqua lo zucchero e la panna non vegetale L'abbiamo messo in un pentolino, non appena sfiorato il bollore ho aggiunto il cioccolato fondente. Il mio era l'80%, infatti vedete come nera la copertura. Una volta messo il cioccolato fondente ho mescolato con la frusta, non appena accennato il bollore ho tolto il pentolino dal fuoco. Ho mescolato un po', ho atteso che finisse il bollore e l'ho messo in una ciotola. Una volta nella ciotola dobbiamo aspettare che si raffreddi. Nel frattempo che cosa possiamo fare? Possiamo farci le bignè e quindi pratichiamo un forellino o con un coltello o col beccuccio del sac a poche e lo facciamo di crema. Io ho utilizzato la panna con la vaniglia e quindi la chantilly. Voi potete utilizzare gelato, crema e panna, crema al cioccolato, come preferite voi va bene penso che ho spiegato bene grazie Antonella grazie Antonella non è tempo perso lo so grazie mille che per voi non è tempo perso io ho sempre paura che qualcuno mi dica che è perdo tempo no sono tutti consigli informazioni trucchi suggerimenti per loro anche col gelato per esempio il gelato alla mandorla che io ho pubblicato la ricetta sul sito Potete tranquillamente fare un gelato alla vaniglia e quindi non mettere né le mandorle nel gelato e né le mandorle caramellate poi per decorazione. Semplicemente montare panna e latte condensato con una aroma vaniglia e farci i bini. e quindi fate il profiterol al gelato. Va bene? Allora, proviamo, io la vedo abbastanza densa. Mescoliamo un po' in modo che si raffreddi. Voi fatela prima operazione e fatela almeno a almeno che sia tiepida fredda fredda se non volete aspettare ma se è fredda è molto meglio verrà molto meglio si sì, graziella fa anche gelato si sì, si sì. si sì, il gelato è su francesca cerca su google Ge uh, gelato furbo graziella. Gelato, graziella gelato senza gelatiera graziella e su google ti dice tutto, fra poco Google vi dirà anche il numero di scarpe. Tutte le ricette di Graziella, basta andare su Google, cosa vuole? Pane, pane, graziella. Sì. Potete fare quasi. Però Graziella. Forse. sì. Basta al forno, basta graziella. che dopo Graziella e vi riuscirà la mia ricetta. Sì. Semplice. È facilissimo. Vi uscirà un elenco e poi cliccate sopra e si aprirà il sito. Tenga, la ricetta. Penso che ci siamo, dai, proviamo. Al massimo ne farò uno solo e poi aspetterò. Allora, tuffiamo i bignè all'interno del okay. cioccolato. Mi raccomando, uno alla volta. e che bello! Wow. Poteva essere più fredda. Ci accontentiamo, dai. Per farla raffreddare, si può mettere in frigo. Sì, sì, si può mettere in frigo. Sì, Però avere. non bollente in frigo, eh, mi raccomando. No, eh no, è, eh, è meglio. Vedete la che non copre bene? È perché non è fredda? Sì, bisogna Deve Aspettare un aspettare un attimo. Questo qui lo metto hanno al centro Non ho tempo le ragazze, hanno tempo. non ho tempo. Che... Sì, aspettate un po'. Così facciamo le cose per bene. Altrimenti, poi sembra che ho sbagliato e non ho sbagliato. Al massimo cosa posso fare? Posso trasferire il cioccolato in una ciotola nuova fare in modo che si raffreddi prima per far raffreddare sì, si spomma ciao ma non è la ganache no no non è la ganache di solito io facevo la ganache ma ma non mi piaceva perché non rimaneva lucida dopo invece con questa ricetta qui rimane lucida aspettate tu riprendi vigna, io vado da prendere una ciotola. Stiamo no. preparando e profiterò. Un attimo, torno subito. Facciamo così, vediamo se si raffredda prima. Trasferiamo in un'altra ciotola, così si raffredda prima. Si raffredda prima. Raccogliamolo tutto perché dispiace e vediamo. Ok, quindi dagli errori si impara. Vedete il fatto che non fosse fredda, non ha coperto niente. A voi, da voi non si vede tanto, quindi potevo anche dire che era perfetta, invece, no, la verità. Basta mettere la ciotola nel ghiaccio, sì, sicuramente, però poi la parte inferiore si raffredda e rischi di andare a compromettere il tutto, no? I raffreddamenti devono avvenire o in abbattitore o a temperatura ambiente, altrimenti andiamo a compromettere tutto, perché la parte che andrà a contatto col ghiaccio diventerà fredda e quella centrale rimarrà calda. facendo così. Dose ingredienti trovate nel link. Nel link non c'è ancora, li troverete nel link appena finita la diretta. Io ho già la ricetta già tutta scritta, devo solamente mettere la foto. Ok? Grazie Giussi, resta. Grazie a tutte. Vincenza, puoi ripetere la qualità degli ingredienti del cioccolato? Oh, non me li ricordo a memoria. Poi troverete tutto nel link A chi mi sta chiedendo la ricetta Poi mi metto la ricetta In risposta alla domanda che mi avete fatto Così non la perdete Tranquillo Oddio il braccio Dai riproviamo Dovrebbe essersi raffreddato Allora Riproviamo sempre con questo Perché devono essere tutti perfetti ecco qua già si copre meglio vedete ci siamo sì. ok bravo poi puliamo il piatto tuffiamo la copertura del cioccolato un bignè alla volta adesso posso fare con più calma lo scoliamo bene però andiamo a mettere accanto naturalmente il piatto si pulisce dopo non è grave se si sporca che bello vedrete che l'ultimo pignè che coprirò sarà il più bello Perché si sarà raffreddata bene la crema e quindi sarà perfetto. Graziella, non è. Ciao Daniela, tu sei di parte. Come che scrivi storia tra il bando di scuola? <ride> In questa, beh, <ride> che non qui. Scrivi ancora storia. Stai buona Daniela, non svelare tutto. Ma sopra o sotto? Sei buono tu? Non è che attaccava le gomme sotto al banco. Non ti rispondo nemmeno. Ero una bambina per bene io. Non ho mai avuto una nota, non sono mai stata sgridata. Mai. Precisissima. Sì, sì, sì. filtro. Come vedete, il fatto che la crema è calda cade dal vignè adesso arriveranno le critiche che schifezza hai fatto e non è mandato il video questa è in diretta eh? questa è in diretta per certo, farla se io, io avrei potuto fare un'altra crema e, fa, e, e dire questa è la crema che ho fatto prima però innanzitutto sarebbe stato uno spreco fare no. due creme io poi dell'altra crema non saprei che farmene e poi se, c'è sempre chi dice che se ho fatto un'altra crema è perché ho fatto un'altra ricetta invece preferisco fare così eh, non mi interessa niente delle critiche tanto io so quello che so fare e chi mi vuole bene lo sa pure di quelli che mi devono criticare diciamo anche che me ne frego ecco poi vi farò vedere anche il piatto bello pulito c'è un silenzio perché parla al cioccolato, mi sono raffreddata ieri al mare naturalmente mi sembra giusto perché c'era veramente tanto vento aggiungo quest'altro e poi basta, quelli che avanzano vediamo se eh, li faccio dopo con la copertura fredda e vi faccio vedere la differenza Ok, ora vado a prendere un panno per pulire questo, questa cosa che ho combinato e arrivo. Bene, ripreso con panna, il panna di crema cioccolato in fase di raffreddamento. Ma bella questa cosa che invece di pulire si sporca di più. Aspettate, che adesso puliremo ricoperto. bene. Tutto olive. Olive? Tutto olive, live, live. Oh Signore Gesù, perché io ti vengo dietro? Bu? Aspettate che adesso lo troviamo per bene. Naturalmente queste cose, quando andate in pasticceria, nessuno vi fa vedere che si sporca il piatto, che lo, lo si pulisce così. Questo è un panno pulito, eh? L'ho appena preso, però queste sono cose che succedono in tutte le pasticcerie, non solamente da me. Ora naturalmente la foto la faccio col panno, con il piatto ben pulito. Se sì, riesco a plassare gli altri con... Non lo sto riprendendo. Ok. <ride> Potete sì. anche riprendere tranquillamente, sì, non è niente di grave, è tutto normalissimo. Ok, dai, torna a riprendere che facciamo gli ultimi ciuffetti di panna e ci salutiamo. Brava, sì, chi mi vuole mi, chi, chi vuole mi segua. Gli altri lo andare. Vabbè, va beh, sono tutte grandi, capiscono questo cose. Non è un Aggiungiamo un po' di panna, anche questo io non lo dovrei fare perché la copertura è ancora calda mettiamo un po di ciuffetti di panna quella anche qua anche qua che l'abbondanza non ha mai fatto carestia qua e qua qua manca ancora forse ci siamo ok Arrivo. vediamo se questa è un po' più fredda, e facciamo così, così! Regista, sei pronto poi l'assaggio? Funziona, funziona. A te piace il profiterol? fitter. piace, mi piace. ecco qui naturalmente non ci doveva essere sotto il lago di cioccolato lo dico perché so che arriveranno tutti gli chef e pasticceri del mondo del web a criticare ma io ripeto non mi interessa allora, niente l'ho appena detto cioccolato. che bisognava far raffreddare il cioccolato però già così mi sembra bello sì. ok allora questo è il profiterol appena preparato foto fatto pink foto va bene abbiamo finito con le scelitorie. e ora ci salutiamo ci vediamo martedì pomeriggio uh, penso che faremo uh, una treccia di pan brioche vediamo se nel, nel caso in cui non dovessi riuscire per motivi x faremo un'altra cosa però comunque il martedì è il giorno delle ricette salate va bene eh, Ci vediamo martedì voi nel frattempo se non vi siete iscritti al canale youtube Iscrivetevi e se dovete guardare i video guardateli da youtube così ci aiutate a crescere un po allora, a, Anche perché scrivendosi poi arrivano le notifiche si può commentare Le notifiche poi quando saremo un po' di più su YouTube potremo fare anche le dirette su YouTube. Così chi, anche chi non ha Facebook e mi segue solo da YouTube, può vivere può vivere una diretta. Va bene ora. Io vedo se si raffredda la crema e faccio quei quattro bignè con la crema fredda e vi faccio vedere come sono venuti. Grazie, per stella! Grazie a tutti per averci seguito, ci vediamo martedì. Ciao, Gis. Aspetta, che non è arrivato ancora. Grazie. Ciao. Ciao, Ciao Coco, grazie. Ciao, Mattias. Alla prossima. E <ride> chiudi. Ciao. sai? Oh. Che sempre scemo a stare così. Hai chiuso? Dove la foto? Aspetta un attimo. Che foto devi fare? Mi dai. Ciao. Dai.